Mi chiamo Francesca Prini, e ho 30 anni e sono una pole dancer professionista, insegnante al Florence Pole Dance Studio a Firenze. Eh, la vitiligene mi ricorda ogni giorno in cui mi guardo allo specchio che siamo unici, siamo esseri umani e siamo belli proprio per la nostra unicità e per le nostre caratteristiche che ci descrivono. Quando incontro qualcuno con la vitiligine semplicemente gli sorrido perché so esattamente quello che è passato. Io stessa sono stata molto bullizzata per la vitiligine sul mio corpo e quindi niente, mi sento veramente parte di questa community e ho tanta voglia di dire che siamo belli così. Siamo esseri umani, dunque siamo fatti anche di imperfezioni ma soprattutto di caratteristiche che ci rendono speciali e quindi cerchiamo di essere noi stessi perché solo accettando noi stessi possiamo vivere bene. Quindi, be yourself.